Benvenuti in questo nuovo video! Oggi cosa faremo? I vignè alla crema! Wow! Buonissimi! Allora dai, adesso partiamo subito con la preparazione! Ma prima di tutto, vai con la sigla! Vi ricordo che dovete sempre lavarvi le mani. Quindi partiamo con... Mettendo l'acqua. Ecco, fatto. Ed eccola. Mettiamo il burro. Il burro, ci facciamo aiutare da un mestolo. Ecco. ecco. Ecco fatto. E un pizzico di sale. Un pizzico, un pizzichino. Ecco Ok. E adesso accendiamo il fuoco. Per aiutare sempre il dardo tutto Abbiamo messo i fornelli a fuoco lento. Fuoco lento, diciamo. E, e iniziamo a girare. Tieni sempre con la mano e mescoliamo il tutto. Praticamente il burro si dovrebbe sciogliere giusto? Si deve sciogliere. Quando inizia il bollore, mettiamo dentro la farina. Aggiungiamo la, la farina. Vedete che sta bollendo, perfetto. Chiudi, chiudi, la, chiudi pure il fuoco. Vediamo. Ok. Ecco Mettiamo un po' di farina. Vai, gira, gira, gira. Ok. E accendiamo il fuoco. Wow. Che strana consistenza quando l'impasto si stacca dalle pareti e diventa una pallina aggiungiamo le uova spegniamo il fuoco ecco qua e andiamo ad aggiungere le uova una alla volta, una alla volta. ma che bello impasto bellissimo Ci siamo trasferiti sul tavolo e adesso aggiungeremo le uova, uno a oh. uno. Ecco fatto, guardate che bello impasto. Vai, adesso aggiungiamo le uova, spacca pure. Le apro qua. Ok. E ora. E ok. Metti pure lì e mescoliamo. e Inizia a far assorbire. Non è detto che tutte le uova servano, eh? Mm -mm. Quando il cucchiaio rimane immobile significa che non dovete più aggiungere uova. Quindi l'impasto è perfetto. Quindi l'impasto, quando il cucchiaio rimane in piedi. Mm -mm. Eccolo qua. Veniamo impasto. Questo è un impasto che tutti possono fare, perché ci solo bisogno di solo una cosa. Di tanta forza! Wow, che bello! Chissà se saranno buoni. Vedremo il risultato. No. Ho già l'acquolina in bocca. I bambini possono farlo questo in questa ricetta. Sì, sì. Bisogna solo stare attenti un po' al fuoco. Intanto accendiamo il forno a 180 gradi. E guardate il cucchiaio. l'impasto da te, ecco qua, sta in piedi perfettamente. Wow, perfetto! L'impasto è pronto e adesso con l'aiuto di due cucchiai. Uno che prende e l'altro che svuota, lo mette qua dentro faremo i biglietti prendiamo uno ecco qua ecco qua ecco qui ci aiutiamo così lo mettiamo tutto dentro e adesso li andremo a mettere nel forno a 180 gradi qui abbiamo fatto raffreddare i bignè e la crema e intanto vedo che abbiamo fatto una doppia crema anche esatto. una crema al cioccolato abbiamo wow. questa nocciolata eh beh, la classica buonissima cioccolato della lint è uscito fuori una crema pasticcera e una crema al cioccolato che adesso andiamo a mettere dentro i nostri bignè wow proseguiamo ci facciamo aiutare da questo aggeggio che è una siringa ed ecco il nostro primo bignetto. E per finire, una spolverata di zucchero a velo. Wow! Ma che sono belli! Mm -hmm. Wow, che bello! Mm -hmm. Com'è secondo te? buonissimo assaggiamolo mm. ecco qua fantastico mm. quest'oggi devo salutare Sergio Massaceti che ci ha dato tantissime ricette da provare ciao